Buongiorno Alice, eh, sì, buongiorno. come ti colleghi? Come? Da dove, da dove ci parli? Io sono a, in un paesino nella costa catalana che si chiama San Paul de Mar, a un sessantina di chilometri da Barcellona, nord. Bene, bene, benvenuta al freelance camp. Grazie, grazie. E, grazie. Anche tu parli di questioni di lingua che magari richiedono sì. più riflessione che, che approccio spontaneistico, ma... Uh, più le pratichiamo e più diventano spontanee par parte del nostro modo di parlare. Esatto, infatti secondo me ci sono dei punti di contatto con i consigli che ha dato Fra mh, Francesca perché alla fine la, la parte tutto dall'ascolto, anche quando si parla di comunicazione inclusiva, quindi prima ascoltare e poi lanciarsi. Benissimo, ti lascio il palco. Ok, grazie. Grazie eccoci allora dovrebbero vedersi ecco le mie slide perfetto ehm, appunto parliamo di linguaggi inclusivi senza frontiere no buone pratiche di eh, comunicazione inclusiva con clienti internazionali il mio sarà un focus soprattutto sul, eh, sull'inglese e lo spagnolo perché appunto io ehm, vivo in catalogna dal 2012 e mi occupo di scrittura web localizzazione software e però il mio focus è sempre sui linguaggi inclusivi e accessibili e ne parlo anche eh, nella mia newsletter che si chiama Ohala per chi volesse dare un'occhiata. Ehm, che cosa eh, vi parlo in questa presentazione diciamo del mio percorso con la uh, comunicazione inclusiva partendo proprio dalla mia esperienza di, di emigrata in un nuovo paese, in una nuova lingua Ehm, che eh, sì, il catalano eh, ma soprattutto lo spagnolo io colpevolmente dopo dieci anni il catalano lo capisco bene ma non ho ancora fatto quel salto che mi permette di parlarlo in modo fluido eh, però quando iniziai a lavorare a Barcellona era il 2013 eh, arrivai in un gruppo di, ehm, di lavoro molto multiculturale, multigenere eh, di persone che insomma, lavoravamo in una clinica di riproduzione assistita Internazionale. Quindi le nostre pazienti erano italiane, francesi, inglesi, olandesi, nordafricane, molte persone dalla, dai paesi del Nord Africa. E, e quindi parlavamo tutti i giorni verso l'esterno in queste lingue: inglese, francese, spagnolo italiano, eh, ma tra di noi comunicavamo in, in spagnolo. Una delle, cose, delle prime cose che mi aveva colpito era il fatto che nelle email spuntasse questa chiocciola. Eh, come desinenza inclusiva. Eh, questo avveniva sia nelle mail tra le colleghe, quindi di pari livello aziendale, diciamo, ma anche tra i dipartimenti, quindi responsabili di risorse umane, marketing, eccetera, eh, praticamente usavano appunto la, la chiocciola in questo modo, invece che scrivere hola a todas al femminile o hola a todos al maschile, si usava eh, la chiocciola, che in spagnolo si chiama arroba. Eh, in realtà no, è un simbolo che può avere appunto un'efficacia nello scritto ma non ha una pronuncia um, quindi appunto è una desinenza neutra che va bene per eh, lo scritto a me era sembrata una cosa geniale già ai tempi ora dieci anni dopo le cose anche qua in, um, in Spagna si sono diciamo eh, il discorso sui linguaggi inclusivi si è evoluto anche da questa parte del, del Mediterraneo e sono spuntate un po' di altre desinenze per eh, sopperire appunto al binarismo della, um, anche lo spagnolo come l'italiano, una lingua romanza, quindi ha eh, questo ostacolo, diciamo, eh, se vogliamo, a uscire dal binarismo di genere solo maschile e femminile. Quindi c'è la X o la E. Eh, la prima mh, praticamente non è pronunciabile o la a toz tra eh, appunto efficace nel, nello scritto e invece la seconda o la todes sì che eh, è pronunciabile ed è una terza opzione rispetto alla a del femminile e alla o del maschile e lo troverete sempre più spesso in soprattutto in certi Discorsi, però non vi stupirete per esempio se anche ehm, nelle comunicazioni del governo nelle discussioni in parlamento eccetera eh, si usa il la e eh, la desinenza neutra e, e ehm, in realtà la Spagna, ovviamente lo spagnolo è tipo la seconda o terza lingua più um, più parlata al mondo, e, è bello anche ampliare l'orizzonte oltre eh, la Spagna. Lo spagnolo dell'America Latina contribuisce ovviamente al discorso sui linguaggi inclusivi um, in, in, in spagnolo e qualche tempo fa, tipo nel 2020, era venuto fuori questo report della Fundeu BBVA e dell'Istituto di Ingegneria del Conoscimento che aveva proprio analizzato qualcosa come 20.000 tweet dal tutto mon il mondo ispanico e latinoamericano per capire quali erano le desinenze neutre più utilizzate eh, in spagnolo e la arroba, appunto la chiocciola è ancora il, il simbolo più utilizzato eh, nello scritto ovviamente, venendo poi alla X e a alla E come, come vi dicevo. È uno studio ehm, con, con i suoi limiti, però ci dà un'indicazione del fatto che tutte e tre le, ehm, le desinenze neutre nel mondo eh, ispanoablante, eh, ispanofono, eh, sono comunque eh, utilizzate ehm, con, con fluidità. Io, come vi dicevo, lo noto molto, soprattutto la terza opzione eh, in Catalogna è quella che viene usata di più sicuramente. In realtà la Catalunya da questo punto di vista mi ha viziata perché la, da diversi anni il, um, il comune di Barcellona è molto attento ai, um, a tutta la tematica della comunicazione inclusiva. Se volete curiosare, nel sito del, del comune di Barcellona la fonte... E qua sotto aggiuntamente.barcelona.cat trovate una bellissima guida di comunicazione inclusiva per costruire dicono, un mondo mas un mondo egualitario no? un mondo più egualitario ed è una guida che non si basa solo sulla comunicazione inclusiva di genere quindi con le considerazioni che vi ho fatto prima sull'uso delle desidenze neutre ma apre proprio a tutto quello che può ehm, essere incluso nel concetto di comunicazione inclusiva, il linguaggio eh, per parlare di disabilità, il linguaggio per, per, parla, per parlare di multiculturalità ehm, o di discriminazione generazionale. Quindi ci si stanno facendo molti sforzi in questo, in questo senso, c'è una grande sensibilità. Questo non vuol dire che poi ehm, a livello della penisola iberica il sentimento sia lo stesso, anzi. Um, questo è un una screenshot di un tweet che avevo fatto eh, nel del 2019 dell'account della RAE che sarebbe la real accademia spagnola il corrispondente diciamo della nostra accademia della crusca però molto più real nel senso che è un istituto antichissimo che prescrive l'uso della lingua quindi non lo descrive come spesso fa l'accademia della crusca un approccio diverso la real accademia ispa spagnola proprio prescrive l'uso corretto della lingua e c'è un grande scollamento tra l'opinione della Real Accademia Spagnola e l'opinione pubblica, insomma quella più dal basso, sul tema dei linguaggi inclusivi e eh, questo appunto della, che vedete nella slide era una risposta della RAE a una domanda di un utente che chiedeva eh, quando è che appunto avremmo visto nel dizionario ufficiale della RAE ehm, dei cenni sul linguaggio inclusivo. Eh, la RAE aveva risposto che eh, non sarebbe avvenuto perché ehm, il linguaggio inclusivo era, una, ehm, secondo loro, un eh, modo artificioso di ehm, modificare la morfologia della lingua in spagnolo. E ancora la pensano così, diciamo nonostante eh, la sensibilità poi al basso sia molto diversa. Eh, questo però comunque riflette il fatto che c'è sempre uno scollamento, o almeno due schieramenti. La polarizzazione che questo ehm, argomento crea è presente, quindi non solo in italiano, eh, ma anche eh, da queste parti. Eh, Personalmente in realtà il mio approccio, e il mio avvicinarmi al, al tema che adesso appunto è, la, è il mio lavoro dei linguaggi inclusivi e accessibili si deve all'inizio dell'avventura, dell della mia avventura professionale nel 2015 con la community di Wordpress. Nel 2015 avevo iniziato a um, lavorare nel supporto internazionale di un uh, plugin di cash per una, um, che si chiamava WP Rocket, ed era una startup di origine francese, ma che già aveva proprio nei suoi obiettivi quello di lavorare con tutto il mondo. Quindi il nostro team. Di supporto era proprio eh, sparso per il globo, da, eh, dalla Spagna alla Francia, agli Stati Uniti, l'India, alcuni paesi dell'America Latina, eccetera. Quindi la nostra lingua eh, franca era eh, l'inglese, eh, però c'era dietro le quinte di questa azienda, ancora c'è una eterogeneità di, ehm, di valori, di mh, credi religiosi, di identità di genere molto ampia. Ehm, che diciamo, mi ha portato a eh, dover ragionare eh, proprio sul modo migliore per comunicare in un contesto che eh, non è il mio nativamente, no? eh, quindi anche imparare ad ascoltare ehm, le altre persone da questo punto di vista, dal punto di vista proprio più identitario e di rispetto nella comunicazione. Eh, ricordo ancora una delle eh, conversazioni fondanti che avevamo avuto ehm, su come eh, riferirci ai nostri clienti ehm, perché era venuto fuori che eh, la gran parte del gruppo di lavoro ehm, automaticamente pensava ai clienti sempre come uomini, forse anche dovuta al fatto che si trattava di un, di un supporto tecnico molto tecnico, un plugin di cash, quindi rivolto soprattutto a persone che lavorano nello sviluppo, quindi lì c'è proprio il pregiudizio, un po' il bias dei eh, lavori dell'IT che sono la predominanza maschile, insomma era venuto fuori il tema che non potevamo permetterci di dare per scontata l'identità di genere dei nostri clienti solo in base al nome proprio che veniva fuori dalle email o dalle chat perché appunto in una azienda globale dove arrivano persone da tutto il mondo a volte anche semplicemente capire appunto se si tratta um, di un nome proprio maschile o femminile era impossibile e quindi eh, ne avevamo proprio parlato internamente avevamo deciso di adottare il singular day che già ai tempi era comunque un'opzione che nel mondo anglofono si stava Uh, diffondendo uh, abbastanza rapidamente, cioè eh, non he per il maschile o she per il femminile, ma direttamente they, uh, per evitare di dover uh, misgenderare, cioè uh, usare una, um, dei pronomi o um, dei termini eh, riferiti a un'identità di genere in cui il cliente non si riconosceva, quindi proprio per evitare le gaffe di partenza. Eh, questo per dire che appunto è un discorso che in team internazionali che hanno a che fare con persone da tutto il mondo è importante farsi eh, perché a volte ne va proprio della reputazione anche dell'azienda ehm, dell di questi tempi eh, ed è per questo che per esempio già, mh, insomma, già dai tempi io stessa quando eh, parlo dei miei pronomi io uso i pronomi femminili Um, per me, ma non ho problemi a usare anche il VEI, cioè mh, non mi offendo se qualcuno usa il VEI per parlare di me, eh, proprio perché è una roba molto comoda per evitare appunto di... Um, di misgenderare, di fare misgendere nei confronti delle persone. Non so se lo sapete ormai quasi tutte le piattaforme social partendo da LinkedIn ma anche su Instagram per esempio è possibile aggiungere i propri pronomi di genere. Eh, perché farlo? In realtà mh, ovviamente non è un obbligo, come non è un obbligo ehm, parlare in pubblico, in ambito professionale della, prof della propria identità di genere, non dovrebbe assolutamente esserlo, però ehm, se scegliamo di farlo può essere comunque una scelta ehm, di, ehm, diciamo di accoglienza e di rispetto verso le persone con cui ci interfacciamo. Ehm, in che senso? Qualche tempo fa, per esempio, avevo trovato questo post su LinkedIn ehm, di una persona che si chiama Queen J. Redwoods, che come vedete indicava su LinkedIn i suoi pronomi they, them, e, mh, è una persona trans non binaria e raccontava di come solo di recente avesse deciso di esplicitare quel they, them su LinkedIn, quindi fare una sorta di coming out digitale sulle sue piattaforme professionali, perché si era resa conto che... Ehm, Uh, sempre più persone stavano introducendo i propri pronomi a fianco alla firma e quindi si era in qualche modo sentita um, uh, riconosciuta e eh, valorata nella sua scelta di eh, appunto mettere dei, eh, dei pronomi eh, neutri. neutri, o comunque del, in questo caso il singular they. E questo ci dimostra quanto in realtà una scelta che per le persone cis, per esempio chiunque si riconosce nella propria identità di genere, non, non vive la difficoltà di, eh, di fare coming out di un'identità di genere diversa da quella che le persone si aspettano, eh, sia un atto proprio di, ehm, di accoglienza e ehm, di apertura eh, che può aiutare altre persone a fare quel passo e sentirsi eh, più accolte anche negli spazi virtuali nelle community virtuali che, eh, che frequentiamo. Da questo punto di vista la community WordPress mi ha senz'altro aiutato tantissimo ehm, già dall'inizio a a capire l'importanza del, del linguaggio ehm, anche nella non solo nella vita online ma poi anche quando questa vita online si, eh, si sposta sul, nella fisicità nel rincontrarsi a eventi offline come per esempio tutti i workshop o i meetup che la community wordpress organizza a livello locale e internazionale e nel ehm, nel sito della della community WordPress trovate per esempio tanta documentazione relativa a come creare dei, eh, degli eventi e delle occasioni di incontro che siano sempre eh, aperte inclusive e rispettose per il pubblico eterogeneo della community e questo esempio, questo è per esempio è uno screenshot del, um, del handbook dell'organizer, cioè del manuale di organizzazione degli eventi dove trovate non solo delle indicazioni sull'accessibilità fisica degli spazi in cui si organizzano gli eventi ma anche sulle parole eh, da usare quelle da non usare per evitare appunto problemi di, ehm, di eh, comunicazione interculturale ehm, sulla questione religiosa sui cibi da, um, da offrire durante il catering, insomma tante, tutte le cose che bisognerebbe tenere presenti quando um, si organizzano degli eventi piccoli o grandi con persone, con un pubblico molto eterogeneo e questo secondo me è stato uno dei tasselli più importanti diciamo, della mia eh, formazione um, nell'ambito della comunicazione inclusiva e accessibile. Eh, a proposito di, eh, di parole specifiche, no? eh, quelle che sarebbe meglio non usare, ehm, in inglese per esempio si discute molto del guys, della, che si usa spesso nei, nei saluti, hi guys, eh, per parlare a un pubblico mh, composto da persone di diverso genere lo sentirete spessissimo eh, sia dal vivo ma anche banalmente nelle serie tv eccetera no? Il guys come parola neutra in realtà mh, non lo è perché guys letteralmente è, una, è un termine di genere maschile no sarebbe ragazzi e mi ha incuriosito molto un articolo eh, della, mh, di questa azienda tech che si chiama hot jar Ehm, che eh, raccontava di come, in, sono statunitensi loro, eh, di come mh, qualche anno fa avessero deciso di introdurre in ufficio una guys jar, cioè una, mh, una specie di, di salvadanaio ehm, dove tutte le persone dovevano mettere, pagare pegno ogni volta che usavano guise ehm, per mh, rivolgersi a, ai colleghi di diversi generi, no? quindi per parlare a una collettività mista. Ehm, pagare pegno nel senso di ehm, mantenere alta la consapevolezza sul fatto che le parole che usiamo non sono neutre e vanno in qualche modo adattate appunto al contesto, in questo caso al contesto Multigenere e multiculturale di un'azienda eh, un tech come Hotchart. però mi, era sembrato, mi è sembrato una, un espediente così simpatico. Ovviamente, poi do, i soldi che loro raccoglievano venivano donati in, um, in beneficenza. Um, alternative, nel caso ve lo stesse chied chiedendo, al, uh, al termine guys, in, in inglese in realtà ce ne sono tante: c'è cioè folks, people everyone, everybody, io, per andare molto sul gergale, peeps o appunto they, them, a seconda del contesto. Uscendo dalle, ehm, dalle tematiche eh, di genere, una risorsa che vi consiglio moltissimo di consultare, se volete un po' allargare il discorso della comunicazione inclusiva oltre appunto alle questioni di genere per entrare più um, nel quotidiano delle espressioni um, abiliste quindi del linguaggio discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità um, o uh, an, del linguaggio antirazzista è questo progetto che si chiama Self-Defined ed è un, come dice il, lo slogan un dizionario moderno eh, scritto da noi che parla di noi, cioè è creato dal basso, è un progetto open source, funziona e si può alimentare tramite GitHub, ehm, dove chiunque può collaborare per portare diciamo, consapevolezza su eh, espressioni radicate idiomatiche o comunque radicate nel linguaggio comune. Eh, che in realtà sono cariche di mh, pregiudizi, stereotipi sessisti, razzisti, abilisti. È molto interessante perché appunto, fa una bella carrellata di, ehm, di espressioni e le spiega, ne spiega l'origine per far capire appunto quanto in realtà molta parte del nostro linguaggio, anche quando ovviamente anche in inglese, eh, siano carichi di, ehm, eh, di pregiudizio, comunque di espressioni molto radicate a cui non di cui... Non, non pensiamo più al significato originale, che però possono essere comunque eh, violente o offensive per eh, certe categorie di persone. Uscendo dall'ambito eh, dall delle parole, invece eh, termino con una, um, un accenno alla questione delle emoji, cioè la comunicazione visiva in qualche modo. Chiunque di noi ormai lavora tanto anche in asincrono, via chat, slack, ehm, ma anche via mail e le emoji, non possiamo negarlo, no? sono parte della nostra comunicazione quotidiana. Eh, però dovremmo tenere in considerazione che anche le emoji, così come le parole, possono cambiare di significato a seconda del contesto in cui le pronunciamo e quindi bisogna fare attenzione quando si parla con, appunto in gruppi internazionali. Multiculturali. Eh, per esempio, il nostro gesto dell'ok okay col pollice alto è, ehm, diventa molto volgare in Grecia, Medio Oriente e Nigeria. Quindi attenzione ad usare questi moji ehm, in quei contesti lì. Così come l'imoji del ok ehm, in Brasile e Turchia equivale a mostrare il dito medio, e negli Stati Uniti invece è una, potrebbe essere interpretato come eh, simbolo razzista del suprematismo bianco. Oppure il classico saluto, no? la mano che si agita, segna la fine di un'amicizia in alcuni paesi asiatici, così come il sorrisino leggero eh, indica sarcasmo preso in giro in, in Cina. Quindi questi sono solo quattro esempi, ma in realtà la lista potrebbe essere eh, ben più lunga per mh, accendere una lampadina anche sul fatto che la comunicazione via emoji può essere veicolo di fraintendimenti più o meno offensivi. Ovviamente sempre dipende dal livello di confidenza che abbiamo con le persone con cui stiamo parlando. Si può risolvere in una, in una risata o, o insomma, si spera che si risolva in una risata. E, in realtà sarebbe bello ecco, avere più tempo poi, chissà, un'altra occasione per... Eh, parlare anche della, di come la comunicazione visiva, quindi proprio le immagini che scegliamo anche nella, per, eh, per corredare ad esempio i nostri articoli sul blog, sui social eccetera, possono essere veicolo di, ehm, di una comunicazione ehm, offensiva o comunque non inclusiva, ci sarebbero tantissime buone pratiche anche da quel, da quel, da quel versante lì. Eh, però ecco, se ne può parlare, si può. Uh, L'importante è che ecco, io credo che ci siano così tante risorse al giorno d'oggi sul web, grazie appunto al fatto che sempre più persone lavorano in contesti misti e internazionali, eh, che c'è tantissimo da scoprire. Quindi io vi consiglio di, di farlo e di tenere in considerazione questa, una parte ecco, della, dei nostri pensieri quando comunichiamo con persone, con un pubblico molto eterogeneo proprio dal punto di vista culturale ehm, di, di tenere ecco, le antenne allerta per, per evitare delle situazioni in, imbarazzanti eh, e con questo io ho finito, eh, non so se ci sono delle domande, forse le posso vedere qua grazie Alice c'erano un po' di commenti c'era qualcuno che diceva a fine anno con la hey guys uh, jar chissà cosa ci pagano ah, a fine anno sono uscita la sedicesima ecco Magari chissà. Molto, un, po', un po' sono così molto preoccupata di questa cosa delle emoji adesso bisogna che me le vada a ripassare tutte per evitare di metterne nelle email È molto eh, nelle email eh, di, di, di sbagliate. Eh, no, la, la cosa che mi, era, che mi aveva molto colpito era il commento dell'Accademia Reale di Spagna mm -hmm. sul fatto che l'uso del maschile sovraesteso sia soggettivamente percepito come esclusivo delle donne. È molto soggettivo per la Real Academia, per sì. i membri della Real Academia che ovviamente non, so, non è uno spoiler, sono quasi tutti uomini. Mi è... immagino, avevo questo sospetto che <ride> Vero, in, eh, potrò, in classico tutti maschi. Esattamente, così. esattamente. E soggettivamente non gli sembra così. Sì, no? Claro, però perché ce lo state chiedendo, perché ce lo state chiedendo, è così paletto. È <ride> dal vostro <ride> punto <ride> di vista. Vabbè, è tutto è molto, no, è molto in realtà chiaramente lavorare con persone lontane da noi ci mette in contatto con la, con la molteplicità, che mm -hmm. è sempre molto sfidante. Eh sì, eh. sì, sì, entusiasmante ma sfidante. <ride> Bene. Bene, ti ringrazio, Hai, Claudia tutta. Ricci aggiungeva esatto. la, la, sì, le, una posture, le posture la postura che La posture anche in quella. quella, in alcune sì. culture mostrare la storia delle scarpe è considerato offensivo per dire, chiaramente vedrete le persone accavallare le gambe, ah, vedi? <ride> Aiuto! Aiuto. <Io> no. sempre <ride> con <che ride> le gambe a Mi stemmo subito <ride> le gambe che naturalmente sono accavallate. Esatto. <ride> No, no, è bellissimo, come tema c'è tantissimo da imparare e da curiosare, quindi grazie Claudia per il commento. Vero. Beh, Veronica chiede come fai in italiano, cioè apriremo non un talk, uh, un'intera una, un edizione e direi rimanderei Veronica al libro tuo e di eh, Andrea radimbi. e Valentina su... Che vedo là dietro, scrivi e lascia ah, vivere. Ah sì, e scrivi e lascia vivere. ci sono Manuale. tante risorse, c'è un bellissimo ebook di Anna Maria Nelli. Claro, su... la... eh, sì, molto, ecco, molto rapido, da scaricare online eh, e subito il, il quaderno di, di Anna Maria con molti esempi, con tantissimi esempi pratici. Esatto. Grazie mille Alice. Grazie, grazie a voi, grazie per il talk.